Io ti ho portato questo vannere in mano, un cristallo di rocca bellissimo. No, è una cosa che mi fa piacere che qua, che vicino, Ciao, ci Visto che abbiamo ehm. questa opportunità, io faccio parte dell'intervista con uno studente della E quindi Valentina, no? E poi... Quello che succede, succede. Allora, intanto grazie, benvenuta a Tosca a framevisio.it, vi ringraziamo tantissimo per averci accolto. Lo sai che per noi è un privilegio averti con noi e quindi avevo piacere di iniziare con questo eh, suono per, per, per cercare di chiuderci in una sorta di bolla quindi, al di fuori di questo mondo eh, sanremese, insomma è vero che è nato sotto un altro sì però no? sì, sì, sì. no, sì, sì, sì. è una singola allo di noi eravamo a Pasolini prima sede. io stavo ecco. erano un po' più migliori ma primavera quindi già eravamo stavuti e lì fuori alla garbagella sul cortile. Me lo ricordo, ci sono state. No? Là. Là. Stavo scrivendo dei verbalini perché da lì ho tutto diversato. E Pietro comincia a canticchiare oh, Questa Ma strofe. L'inciso. Ah, l'inciso. Ottimo. Io stavo scrivendo alzo gli occhi e gli ho detto se non me la finisci mi ammazzo. <ride> e lui ha detto, dai ti guarda che ho buttato lì tu buttate bene <ride> e, e poi dopo questo era tipo un gioccio sì. lo spazio era una sua storia e quindi e l'amato tutto e l'amato tutto e l'amato tutto e l'amato Pietro ci portava questi suoi miei d'amore e lui lo chiedevamo e lui l'ha finita poi sono andata io a Parma era in autunno e l'abbiamo registrata, se ti dico come l'abbiamo registrata e l'ho voluta vedere. C'è assolutamente Allora, lui ha uno studio in casa, io mi sono fatta mettere il microfono davanti ad una pianta, a un giardinetto di Questa finestra, come se io guardavo questa pianta bianca e cantavo nei, nei tre passi Dentro la finestra il un secondo fa proprio palla ho cantata lì e ho lasciato quella voce non l'ho voluta ricaricolata wow, anche a me è capitato su un mio, mio brano che ho fatto un <ride> one shot <Perché> io ero <ride> lì, lui non mi avrà cantato veramente ci conosciamo per me sai, l'autore è un po' il regista delle canzoni quindi lui mi ha spiegato esattamente che cos'era e io l'altro. cioè, un giusto consiglio paterno della canzone che delle volte era è giusto per lasciare era la sua nozione, Volevo chiedere eh, che cosa stai provando al tuo quinto Sanremo a partire da cosa fare via di me. Chi è diventata Tosca da allora ad adesso? È un lungo viaggio. Eh, ognuno porta in scena ciò che è. Quindi io sono diventata esattamente quello che, che vivo nella vita di tutti i giorni. Sicuramente è stato un... Un percorso bellissimo. Hanno messo la musica, meraviglioso. Dai. Ah, sentivo! Eh? Ah, ah, grazie, sì. l'avevo fatta chiudere. Infatti, e, ti dicevo: sono la cosa più difficile, come poi parliamo sempre noi in telecamere spente. Mm -hmm. È capire che cosa vuoi fare. Perché quando sei ragazzino, quando inizi anche tutta l'ansia da prestazioni di tutte le persone con te in qualche maniera anche, sai, io, io vengo dalla ventreia romana, quindi dove sono nata io non era permesso neanche sognare. Sì, e, e quindi diventava quasi una forma di, di sfida, di riscatto. Adesso c'è il di lingua in eh, tutti i rapper. Sì, è vero, cioè, i rap, rap, rap. Poi, poi ti chiederò qualcosa in, un... in mezzo. E... Sì. e quindi non era facile in quel momento perché avevo le idee molto eh, a bozzolo, molto confuse. Dovevi ancora e... germogliare. Eh, sì, volevo domani, capire cioè. perché capire tu lo capisci solo lavorando. E ecco, una cosa invece che mi sento di dirti oggi, oggi la cosa più importante è che io detesto. Il successo facile perché il successo facile è un'illusione come qualsiasi mestiere che si rispetta. che purtroppo è un messaggio che sta passando è un messaggio che sta passando io invece se tu non sudi per avere una cosa se tu non fatichi questa cosa secondo me non sarà mai durevole eh, non sarà un qualcosa vedi, viaggi, no perché cioè, non, non basta una tanto. voce no, non basta un management non basta ah, di moda perché con la stessa violenza con cui dico, buona questa cosa ti arriva con la stessa violenza cattiva se ne va quindi, e, e lascia morti e feriti cioè, molti sono i ragazzi che io magari incontro e che stanno sotto psicofarmaco perché poi è come aver visto un paradiso virtuale e poi lo vuoi poi lo ti vuoi, quindi bene. D'accordo, quindi no, dal 92 eh, sei, hai vinto poi sempre nel 96, sì, sì, sì. sei ritornata col terzo focchista, nel 2007, Però c'è un 97 che ti ha spiegato. Mi eh, è sfuggito il 97, 97 perché era, lì era lì che volevo arrivare. L'anno della crisi. L'anno ah, sì. della crisi dove in qualche maniera. Vedi che abbiamo percepito tutti questa crisi. Sì, beh, sai, arrivo qua. Primo Sanremo, eh, mi buttano fuori spino, e, <ride> e, e, e, vabbè, e, però, però Luca Barbarossa mi, mi nota, lui aveva vinto il festival mi porta con sé come, con porta con ballata, sé, come supporter. Comincio a lavorare con tutti i più grandi cantautori, ho sempre avuto questo amore per la, per la musica d'autore, per i testi curati, per il messaggio. E, insomma, lì non c'erano i talent però c'erano dei produttori abbastanza padri padroni quindi insomma in capo una cosa discografica un po' così e riesco a partecipare a Salerno con Rosalino però è un momento di costruzione per me non un momento di consolidamento Rosalino che insomma è non mai di ringraziare perché mi ha, dato, mi, ha dato la, mi ha fatto nascere in qualche maniera facciamo questa cosa, dalla mattina alla sera tutto cambia e io però non sono preparato quindi su di me non c'erano, ecco perché ti dico che bisogna stare bene, non c'erano aspettative artistiche ma aspettative commerciali cioè hai detto devi stare là è il momento della vittoria, eh, ti scivoli dal muro dal momento in cui eh, l'annular. Però non è così. Si vince se sei culturalmente onesto. Giusto. Non che non fossi culturalmente onesta, ma non riuscivo più a guardare il nord, dicevo dove vado? Eh, cominci a sentire tutti, cominci a dire, ma forse hai ragione, forse hai ragione, perché il tuo obiettivo non è più quello di. Stare con te stessa, ma l'obiettivo tuo è quello di non perdere quello che hai conquistato. certo questo è sì. il E ho preferito perdere. Sì, sì, no? sì. Beh, lì è stato uno sgancio che ti ha permesso sì. poi di rinascere in un altro modo. Sì, perché non, perché non era, era. il fatto non... di tranciare de, de, de, degli strascichi del passato ti ha permesso di svuotarti, ma di riempirti di sì, tantissime sì, altre sì, cose. Sì, sì, sono delle scelte. D'altronde, se tu sei in un mainstream, hai dei privilegi Vero. e hai dei non privilegi. Certo. Io ho preferito essere libera, è normale che certe cose non ci siano più. La popolarità, quella di giri per strada, che non c'è... Assolutamente. Volevo proprio parlare un pochino dei tuoi paladini musicali, come Giovanna Famolare, Massimo Lorenzi, che ti stanno seguendo... Architravi. Ecco, gli Architravi, esatto. Io sono il capitano. Tu sei il territorio, io, io, io ti, vedo, ti vedo, noi ti vediamo, e ti vedo lo sai, vabbè, io sono effettivamente legato a te da tanto e io ti vedo proprio loro, li vedo un po' come noi, Asinello, nel senso. Guarda, loro sono, sono fantastici sono... perché sicuramente compensano. Tanto loro sono stati compagni da molto tempo. Quindi pensa, attraverso la musica sono, io sono riuscita a vedere insieme questa coppia artistica certo, meravigliosa. Certo, certo. Perché sai che poi quando le storie non le finiscono è molto difficile perché la musica è. Sei è diventata un tutto, tutto. la loro terapeuta in un certo senso. Vabbè, eh, sì, devo dire eh che sì. sì. Però, però ne sono molto fiera, perché sono due grandi musicisti, di una curiosità unica. Giovanna è una che si butta su ogni cosa. È un'esploratrice. Giovanna è proprio, io dico una cosa e lei dopo dieci minuti ne ha trovato cinquanta. E senti questo, questo che è proprio una curiosa, massimo un pochino più razionale, ma poi è uno di quelli, io ho fatto questo post dove dico che come quando i bambini entrano in acqua, no? è e signor no. Allora, E poi si rituffa, poi si rituffa, poi si rituffa, no, ma, sì, sì, sì, è sì. esci, ecco, quasi, no? Eh sì, esatto, lo devi un po' ricondurre verso il no e poi dopo esce qualcosa di meraviglioso. Quando delle strapoli. Giovanna allora, è incontenibile Giovanna è una creativa, si butta, anche le cose più strane. L'ultima volta abbiamo fatto un uh, tributo a Tenco, uh, Liera Pasolini, uh, De Angelis che faceva 50 anni nel coniare la parola al suo lavoro e noi venivamo da Prava e non abbiamo avuto tempo di provare, loro mi avevano chiesto di fare e mi sono innamorato. E Giovanna abbiamo provato in macchina e lei simulava il mio e quando siamo arrivati là abbiamo chiesto scusa dicendo non abbiamo avuto un po' di problemi, però è andata bene uguale perché lei l'aveva fatto. Io credo che chiunque mi senta sia un grande privilegio, e una grande fortuna. Quindi anche a me Giovanna, tutte le volte che di cui parliamo, eh, cioè tira fuori sempre delle cose che aiuta tantissimo perché siamo poi comunque ha passato anche in tanti momenti di difficoltà che l'hanno trasformata nuovamente anche lei e credo che sì. voi siate in un momento di continua evoluzione, cioè anche proprio emozionale, musicale, la trasmettete in tutte le sì. cose che state facendo ed è una cosa meravigliosa.